Filippa Lagerbacchi svela perché ha accettato di sposare Bossari. Filippa Lagerbacchi si svela dopo lincontro con Bossari al Grande Fratello Vip. Ieri 27 novembre 2017 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Hilary Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5. Il reality dopo aver fatto uno scherzo a Daniele Bossari gli ha permesso di incontrare Filippa alla Gerbaca. I due sono sempre stati molto riservati, ma il conduttore ha sorpreso tutti facendo la proposta di matrimonio alla donna della sua vita davanti alle telecamere. Filippa in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi in edicola da domani 29 novembre, ha svelato il perché del suo sì. La compagna di Bossari ha spiegato che in passato Daniele era genuino e spontaneo, anche se forse ha bruciato troppe tappe. Secondo la Lagerbach non appena ha fatto il salto da presentatore, Bossari si è spento, si è chiuso in se stesso. Ecco perché Filippa Lagerbacca ha accettato la proposta di matrimonio di Bossari. Filippa Lagerbacca durante lincontro con il compagno nella casa più spiata dItalia ha detto di aver rivisto finalmente luomo di cui si è innamorata. E proprio per questo che la Lagerbacca ha accettato di diventare sua moglie. La conduttrice ha spiegato che i due si sono sempre sentiti marito e moglie, infatti sono andati a convivere subito dopo essersi conosciuti. La coppia ha dovuto affrontare molti momenti bui e difficili, ma Filippa non si pente di averlo scelto come luomo della sua vita e di essergli stata sempre accanto, anche quando lui preferiva la solitudine.